ciao qualcuno si era detto incuriosito dalle tecniche che ho utilizzato di scultura in 3d in realtà virtuale e allora per dare un'idea di, di cosa si tratta e qual è il mio setup prima di tutto vi mostro qual è il dispositivo che utilizzo il si chiama oculus quest ed è costituito principalmente da tre oggetti il visore vero e proprio questo ha una protezione qui sulle lenti, le lenti sono qui sotto e due controller per la mano destra e per la mano sinistra, che sono senza fili e funzionano a batterie. È senza fili e funziona a batterie anche il visore. Il visore ha questi quattro rilevatori che rilevano la posizione nella stanza di dove vi trovate e quindi riescono a a comunicare i, i vostri movimenti nello spazio, sia della testa che i vostri veri e propri spostamenti. Questo è l'Oculus Quest, a dire il vero poi ne esistono anche altri, per esempio esiste una versione più semplice di questo che si chiama Oculus Go, che ha un solo controller e che non è adeguato alla scultura in realtà virtuale perché non può far girare le app in questione e poi invece ce n'è di molti altri marchi come l'HTC vive un altro sempre oculus ma rift rift s che sono invece fatti per essere collegati a un computer e quindi funzionano solo collegati a un pc funziona perfettamente per conto suo vado ad accenderlo ecco qui lui adesso si avvia può funzionare da solo dentro monta una versione particolare di android ma il vantaggio è che collegandolo al pc diciamo abbastanza carrozzato per la realtà virtuale, collegandolo con un cavo USB 3 di alta qualità, la Oculus metterà in vendita il proprio tra un po', eh, anzi in teoria doveva essere a marzo di quest'anno ma va a sapere come sta andando, comunque i controller hanno un cordicella per legarselo alla mano, un tasto legato al medio, un grilletto legato al pollice che, so, che è sensibile alla pressione, un joystick anche questo sensibile a quanto lo si muove e che è possibile anche schiacciare. E due tasti B ed A. E un ulteriore tastino qui che non viene usato nell'applicazione ma serve a tornare al menu principale eccetera. E questo rileva anche la posizione della mano nello spazio e che viene rilevata appunto dai, dai rilevatori davanti al visore. Il visore al suo interno ha semplicemente due display. Non si riesce ovviamente a vedere da qui, bisogna indossarlo. In pratica ognuno dei due display mostra un'immagine diversa per l'occhio destro e l'occhio sinistro e grazie a questo è possibile quindi eh, avere una sensazione tridimensionale. Questa è l'interfaccia base che ci si trova davanti all'interno della realtà virtuale e quelle icone che vedete lì sono i programmi che si possono avviare. Tilt Brush e Gravity Sketch sono due programmi di disegno tridimensionale, di scultura, diciamo. Gravity Sketch ha uh, un cosiddetto landing pad che è un cloud interno e quindi si può anche salvare direttamente sul cloud creo un nuovo documento ed ecco qui, mi trovo davanti a uno spazio completamente vuoto ho in mano la visualizzazione grafica dei due controller e ognuno dei due fa qualcosa in base ai tasti e in base a quello che faccio, per esempio qui posso selezionare un colore e eh, mentre con il controller sinistro ho a disposizione una tavolozza di strumenti velocemente un'occhiata agli strumenti base Ecco, questo è lo strumento per disegnare, molto semplice e posso quindi tracciare delle linee nello spazio e vedete camminando, muovendo la testa riesco a vedere il disegno da tutte le parti queste sono le impostazioni di questo strumento, posso anche mettermi la palette in un punto qualsiasi e cambiare le impostazioni. Adesso il segno non è più tondo ma ha una sezione diversa. Posso modificare il segno già fatto spostando i punti, cambiandone anche lo spessore. E... Dopodiché posso anche cancellare dei singoli punti. Queste sono delle curve, per esempio posso associare come in questo caso la pressione sul controller allo spessore della linea e appunto continuare a modificare lo, la forma della linea qui è associata allo spessore un altro modo in cui si può dare lo stile è associarlo alla velocità segni tracciati piano sono più grossi, segni tracciati velocemente diventano più sottili posso modificare il colore e quindi tracciare con colori diversi ma anche con materiali diversi quindi per esempio un materiale riflettente invece di un materiale standard e vedete si nota la differenza e si vede che riflette la luce in modo particolare ci sono molti strumenti, questo è uno strumento diciamo tipo tornio in cui ho un asse centrale e posso tracciare delle forme attorno ad esso la scena la posso spostare, rimpicciolire, mettere da parte, eh, semplicemente utilizzando eh, sempre l'avvicinamento dei due controller. Qui adesso provo a cambiare colore e mostro un altro strumento. Questo strumento permette di creare una superficie curva e, quindi, e tra l'altro ho selezionato un materiale con un toon shader, quindi con un effetto diciamo, di bordo nero e di sfumatura molto netta. Ho poi anche dei tool particolari eh, a disposizione per cambiare i materiali delle cose già eh, realizzate, oppure questo che è un po' strano ma eh, aggiunge della casualità nel, nella posizione, sembra completamente inutile in questo momento, però ma vedrete dopo che può avere la sua utilità. È possibile creare dei volumi tracciando una superficie, adesso sto cambiando colore e eh, tracciando un segno posso definire un volume e quindi creare de delle forme eh, anche molto naturali e organiche grazie a questo tipo di strumento. Poi la possibilità di replicare quello che ho appena tracciato, dei segni già fatti, di selezionare più di un segno e raggrupparlo eh, in un, ottenendo quindi un unico oggetto raggruppato che è più facile da spostare, ricopiare, eventualmente scalare. E ecco per esempio lo strumento di rimescolamento casuale, come potrebbe avere senso. E poi ci sono tutta una serie di primitive geometriche, ci sono vari modi per tracciarli, questo è utilizzando due mani, eh, poi vabbè, insomma altre come cubi arrotondati. È tutto piuttosto intuitivo perché si usa le mani, e ci si trova all'interno del mondo che si sta disegnando e quindi le cose hanno una dimensione ben precisa davanti ai nostri occhi e possiamo facilmente spostare eh, certo è difficile essere precisi un po perché eh, si utilizza dei controller eh, nell'intera mano diciamo e quindi non si ha la precisione che si avrebbe con le dita l'essere in un mondo completamente vuoto nel quale dispongo gli oggetti eh, rende anche magari complicato rapportarli uno con l'altro o, eh, rispetto diciamo a un pavimento o qualcosa di simile come vedete c'è una griglia sotto poi lo strumento permette come in questi esempi che sto mostrando di muovere le cose su un determinato asse per esempio in questo caso un asse verticale e quindi di bloccare il movimento su degli assi e riuscire ad essere un po più precisi diciamo che è meglio interpretare la realtà virtuale come un luogo dove si può facilmente esplorare forme e concetti, però la precisione della modellazione vera e propria è meglio lasciarla a uno strumento successivo eh, nel quale si può essere maggiormente precisi, ma eh, il, il bello di, di questo modo di modellare è l'immediatezza. C'è anche la possibilità in Gravity Sketch di lavorare eh, a modellare direttamente in una modalità che si chiama sub D, quindi subdivision surface di partire da alcune delle forme spostandone punti eh, lati oppure facce e quindi anche di estrudere e quindi modellare in un modo più tradizionale ecco invece che solo con forme base proprio con il, um, la tipica modellazione a facce e vertici è possibile anche aggiungere uno o due livelli di suddivisione per vedere come sarebbe la forma una volta ammorbidita e vedete quindi estrudere rimpicciolire rimpicciolire su un lato su un altro è tutto molto molto naturale e semplice adesso ovviamente non è questo il contesto nel quale vi posso spiegare tutte tutte le funzioni ma è solo per darvi un'idea di delle varie possibilità che ci sono a disposizione si può anche importare delle immagini di riferimento e anche queste possono essere caricate sul cloud per cui per esempio questa è un'immagine di riferimento che avevo sul cloud che avevo usato appunto per la mia scultura precedente e come vedete l'immagine di riferimento non è nient'altro che un rettangolo nella scena che si può anche guardare dall'altro lato e quindi diventa specchio ma si può mettere da parte ci sono anche degli oggetti 3D di riferimento come per esempio questi manichini maschile, e femminile e si può andare anche a riposizionarlo. Questi sono già presenti all'interno del software, altrimenti potete anche importare dei vostri modelli che vi siete realizzati a parte e quindi importarli nella scena e utilizzarli. In genere il modo migliore di procedere è sfruttare prima di tutto l'immediatezza del poter schizzare come a mano libera le forme che si fanno come vedete lasciarsi andare a mano libera delle forme molto libere e tracciate a mano per poi invece andare a rifinire meglio il lavoro con degli strumenti successivamente quindi come diciamo lavorando a mano su un foglio di carta passo quindi adesso a svuotare la scena e cominciare qualcosa di nuovo per vedere un esempio pratico. Creo un piano, ho scelto un colore, in realtà non mi preoccupo molto in realtà virtuale di che colori scelgo, semplicemente cerco di distinguere con colori diversi le cose a cui andrò poi a dare dei materiali diversi in fase di rendering. Adesso per esempio uso uno strumento di disegno a mano libera che però viene bloccato sulla superficie, quindi avendo messo prima un piano Adesso posso disegnare sulla superficie facilmente sapendo che il segno che faccio rimane appiccicato. Comunque insomma adesso con un nuovo materiale traccio una prima riga, ne traccio un'altra e cerco di immaginare eh, come sarà la mia scena. Invece di stare a disegnare ogni singola linea per conto suo... Eh, faccio delle repliche della, della prima riga spostandole leggermente e anche scalandole un po' lo faccio da un lato adesso sto cercando di fare le cose in fretta solo per potervi mostrare un flusso, un flusso di lavoro ovviamente a fare le cose con più tranquillità si ottiene dei risultati migliori con lo strumento superficie adesso vado a unire le superfici che ho già tracciato e quindi ottengo una, una forma tridimensionale che passa per le linee che ho tracciato. Eh, salto un po' di, di parti del video, insomma, per non tediarvi troppo. Comunque, in pratica, tracciate delle curve, è possibile andare a mettere delle superfici che seguono le curve già tracciate, o facendole a mano, oppure, come in questo caso, andando a riempire l'intera curva. Adesso non devo fare altro che buttare via i segni intermedi, eh, come sto facendo, senza selezionare anche le cose vicine. Come vedete ho un selettore in mano che è quella pallina sfumata, si può rendere più o meno grande a seconda appunto delle dimensioni del, dell'oggetto che si vuole catturare. Adesso questo per esempio potrebbe già essere una forra, un canyon. E ora di nuovo vado ad aggiungere ulteriori dettagli si può anche creare dei layer e quindi appunto andare a disegnare in dei layer superiori vado di nuovo un po avanti e con il metodo di disegno che proietta sulla superficie disegno un po di dettagli che poi potrebbero diventare la mia roccia chiaramente in questo momento sono solo dei segni eh, anche piuttosto malfatti però ricordatevi che poi abbiamo a disposizione un vero e proprio programma di montazione 3d nella quale importerò questa scena realizzata velocemente per poi andare a rifinirla sto solo cercando di studiare la scena vedete posso mettermi nella situazione nella quale poi penso di inquadrare e avere subito un'idea di come sarà la situazione è anche molto facile guardarsi attorno, guardarsi in giro ora con lo strumento per creare i volumi comincio a preparare qualche volume che possa fare da sasso, da montagna e ne preparo qualcuno e poi come al solito la, la possibilità magari di lavorare per eh, duplicazione di quanto c'è già duplico il gruppo lo moltiplico lo scalo lo ingrandisco lo sposto in maniera da creare una, una diversità ma anche da non dover continuare a, a disegnare effettivamente ogni singola forma semplicemente utilizzo le forme che ci sono già e le ripeto ora procedo in modo analogo per creare delle rocce e quindi come prima disegno qualche forma Magari la duplico, comincio a metterle in alcuni posti, ingrandisco, sposto, ruoto e costruisco la scena in un modo molto naturale, come avere in mano gli oggetti eh, e davvero spostarli davanti a voi, come nella realtà se aveste un modellino da costruire. Dispongo un po' di rocce, non ne ho disegnata un'altra, è sempre quella, la sto semplicemente ridimensionando e scalando adesso magari disegno un gruppetto di rocce diverse tra di loro una vicino all'altra si può sempre andare a semplificare i punti c'è una funzione apposta che riduce il numero di punti io lo faccio semplicemente perché penso di ripetere molte volte questi sassi e quindi vado a semplificarli per non appesantire eccessivamente la geometria Comunque come vedete pur essendo il Quest un dispositivo stand alone quindi dalle prestazioni hardware piuttosto ridotte perché è un, alla fin fine ha l'hardware di un Galaxy S8 all'incirca ma come vedete non, non riscontro particolari problemi nel gestire questa scena tenete anche conto che sto contemporaneamente registrando tutto quanto e questo effettivamente un pochino lo mette in difficoltà, la, la sensazione dall'interno è che ogni tanto ci sia qualche scatto, ma perché sto registrando la scena per potervela mostrare anche e quindi posso andare a utilizzare di nuovo il, lo strumento appunto di rimescolamento casuale che mi permette di ruotare un po', in questo caso l'ho applicato al piano di base, è difficile ovviamente a volte beccare gli oggetti più piccolini. Comunque questo rimescolamento casuale eh, ha anche la sua utilità nel momento in cui si fanno delle scene del genere. Ora che la scena è finita non resta da fare altro che esportarla. Dal menu oltre a salvarla è possibile esportarla e esportarla direttamente sul cloud, così non sono costretto poi a collegare il Quest al computer. Come vedete esporta in formato OBJ, ci sono alcune opzioni da poter scegliere. Una volta dato il comando di esportazione gli diamo un nome, eh, appare una tastiera a schermo eh, con la quale scrivere, non è comodissima però. E adesso semplicemente aspetto l'upload del del modello viene indicato qui sulla mano come vedete Please Wait Uploading quando l'upload è finito mi troverò il mio modello all'interno del Cloud Landing Pad ora qua sul Cloud dopo essermi autenticato ho a disposizione tutto quanto qui sotto Sketch trovo il file vero e proprio nel suo formato che di solito non è così utile e qui invece la cartella reference image è quella che abbiamo visto all'interno della realtà virtuale Per cui è sufficiente trascinare qui dei file e poterli avere come immagini di riferimento Se vado su exported trovo tutte le mie esportazioni Per esempio questa è quella che abbiamo appena fatto Per cui è sufficiente cliccarci sopra, premere download E adesso il file viene scaricato Una volta scaricato dentro il file zip trovo un file in formato obj che è quindi perfettamente importabile all'interno delle, delle applicazioni 3D eh, che preferite. Eccolo qua, il file OBJ. Adesso apro Blender e lo importo. Ecco qui, non devo fare altro che importare il file OBJ. Eccolo, ovviamente ha delle dimensioni del, del tutto casuali, comunque non devo fare altro... Che, eh, che andare a sistemare le cose quindi Origin to 3D Cursor poi adesso lo risposto al centro della scena lo ingrandisco in maniera che abbia più senso diciamo, rispetto a quello che voglio e questo è l'oggetto importato tra l'altro ha anche i materiali eh, qua si nota poco erano molto più vistosi all'interno della scena comunque se vado nella palette dei materiali vediamo che ci sono questi tre materiali che in questo caso chiamano standard se li evidenzio con dei colori un po più vistosi mi accorgo dei tre materiali diversi in edit mode posso anche fare p di separare per materiale ed ecco qua che ho i tre eh, che ho trasformato in tre oggetti, per cui questo qua potrei chiamarlo base, poi questi sono i, le rocce, diciamo, e queste potrebbero essere le pareti. Li seleziono tutti e tre e li inserisco in una collezione paesaggio. Ed eccoli qui, adesso ho i tre oggetti separati che possono essere più comodi, applico eh, Rotation and Scale a tutti quanti in maniera che, siano, che abbiano le dimensioni corrette secondo Blender. Comunque le singole pennellate, sono, sto premendo la L, le sto selezionando, quindi sono delle isole chiuse per loro conto. Adesso non so di che qualità siano le UV ma ci sono ovviamente sono automatiche e tutte le isole fanno riferimento allo stesso quadrato per cui se qui andassi a mettere un andiamo a verificare un attimo le UV come sono ne creo una come UV grid ok adesso se vado qui sotto shading Posso provare ad assegnargliela? Vediamo che succede. Sì, sono, sono assegnato automaticamente. Non sembrano bellissime ma eh, probabilmente appunto infatti qua si vede anzi non sono per niente bellissime però per dire che gli UV, le UV ci sono già per cui se per esempio le importate in Substance Painter potete già disegnarci sopra insomma. Andiamo un attimo un'occhiata a un'altra cosa vado a controllare le normali Face Orientation mi accorgo per esempio che questo ha le normali invertite per cui eh, adesso le vado a ricalcolare quindi faccio un flip di queste punta fuori qualcosina da queste qui infatti si vede anche se tolgo questo si vede l'effetto un, una cosa interessante che può essere fatta in scene di questo tipo è cercare di trasformare questi oggetti se vado a fare un remesh in voxel magari adesso comincio con un 1 solo per verificare quanto è grosso perché altrimenti si pianta se, se si scende troppo con questa misura per cui io preferisco prima provare piano piano ad abbassarlo ecco perché in alcuni casi può diventare pesantissimo eh, il calcolo da fare comunque un voxel remesh in questo caso eh, soprattutto per le pareti potrebbe non essere male 0,1 ecco in questo caso ottengo dei dei risultati qui errati. Allora qual è il problema di, di voxel remesh qui? Che queste sono delle facce sottilissime però mh, Blender ci offre molte possibilità. Potremmo un esempio adesso è deseleziono tutto grazie alla L seleziono solo queste facce appunto che sono eh, singole e queste facce singole adesso le separo selection e vado ad applicare solidify 0,5 ed ecco che hanno uno spessore andiamo ad unire di nuovo questi ctrl j no ha perso il modificatore devo applicarlo prima quindi faccio un applica li seleziono ctrl j adesso tornano ad essere insieme e vado di nuovo sotto mesh remesh 0,1 voxel remesh ed ecco qua se, se levo anche preserve volume voxel remesh ecco adesso ho un aspetto decisamente più naturale e quindi eh, posso adesso passare per esempio all'inserimento di texture magari appunto eh, ho bisogno di una geometria, un pelo più un pelo meno grezza, ecco con un sub sort ho ottenuto questo. Adesso metto un po' di materiali e ci vediamo tra un attimo. Rieccomi qui. Questa è rimasta la scena, come appunto ho detto, qui abbiamo, abbiamo fatto un remesh. Questa zona qua invece è rimasta assolutamente uguale anche i sassi e ho aggiunto de dei materiali con del displacement e anche un, una sfera con un emission e un, un cubo con un materiale volumetrico. Se adesso mi sposto qui nell'inquadratura della telecamera attivo la visuale dei materiali, quella semplice, quella con i V e quindi vedete ecco qui ho impostato un po' di materiali sono dei materiali che ho applicato e in più appunto questo cubo volumetrico mi permette di dare questo effetto di nebbia allo stesso modo la sfera con emission semplicemente fa, mi fa da sole adesso torno nell'inquadratura della telecamera se attivo cycles ecco qui quindi la versione renderizzata, adesso sta eseguendo il rendering qui nel viewport, però posso anche lanciare un, un rendering effettivo. Poi posso mettere in fondo al video la versione finale, ho messo le texture in maniera molto veloce, potevo sicuramente fare un lavoro migliore soprattutto con queste rocce ma è per darvi un'idea di, di come con la realtà virtuale si possa scolpire diciamo in modo molto intuitivo e poi eh, però mh, lasciare la parte finale quella di maggior definizione del risultato al, al caro vecchio metodo insomma tradizionale quindi partire all'interno della VR e poi concludere Qui nel mio caso ho sfruttato soprattutto ed esclusivamente i materiali e il displacement dei materiali. È chiaro che per esempio con gli strumenti di sculpt eh, di Blender si possono ottenere anche dei risultati più precisi. Ho voluto fare un esempio piuttosto veloce proprio per mostrarvi che è molto intuitivo eh, scolpire in realtà virtuale, eh, abbozzare. E poi cercare di concludere tutto quanto per bene all'interno di Blender con tutte le sue funzioni. Ovviamente se siete illustratori è chiaro che a quel punto si tratta semplicemente di concludere il disegno all'interno di un programma di grafica insomma dove potete cominciare a fare quello che preferite per quanto mi riguarda il rendering è sempre, sempre un punto di partenza non cerco mai di ottenere dal rendering tutto quello che, che è possibile perché alla fin fine certe cose diventano molto più semplici fatte direttamente all'interno del programma di grafica io ci dipingo sopra in maniera da risolvere l'effetto finto, questo piano, per esempio, che è completamente piatto, eh, per cui sì, si tratta di, di, di metterci mano, ma i colori ci sono, per cui nel momento in cui vado a pescarli dalla scena è molto facile eh, migliorare questa scena e trasformarla in un dipinto ben fatto, senza andando quindi a rimuovere tutti, per esempio appunto tutti questi elementi eh, in cui è chiara la ripetizione delle texture o se vogliamo rompere un pochettino la monotonia di tutto questo io preferisco metterci mano dopo col pennello che è molto più semplice per me e quindi andare ad aggiustare il risultato in, in 2D la modellazione attraverso la realtà virtuale permette effettivamente di essere più intuitivi, più veloci, più pratici eh, e di, di perdere meno tempo. Però richiede anche un lavoro di aggiustamento successivo perché purtroppo non abbiamo ancora il livello di, di precisione degli strumenti di scultura tradizionali spero di avervi spiegato un pochettino com'è questo flusso di lavoro attraverso la realtà virtuale e se vi interessa posso fare altri video relativi a questo non so um, quante persone possano essere interessate però nel caso fatemelo sapere nei commenti e posso anche magari spiegare un po' meglio come funziona Gravity Sketch o Tilt Brush altri software di questo tipo